Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come trovare quella puzzetta, ah, scusate, foschia velenosa Se volete anche uccidere questo cavaliere, uccidetelo La posizione esatta è questa, mi raccomando, eh, guardate bene la mappa Dirigetevi da questa parte, dovete trovare uno scarabeo che sta trasportando una palla di riccio eh, Fatelo fuori e vi darà quell'incantesimo Una volta attratto quell'incantesimo, selezionatelo, provatelo, usatelo sui... Eh... I cavalieri, i mostri, quello che volete, ma dipende anche dal sigillo che avete, perché se l'ho potenziato, io l'ho potenziato fino al livello 25 e fa veramente un botto di danno è qualsiasi incantesimo che io usi. Qui è il posto esatto, adesso andiamo a provarlo. Vabbè, non fa un granché, ma lancia una sottospecie di fosca, quindi la nebbia, facciamo caso che lancia una... Polvere bella grossa in, qui nell'aria, eh, infettando quelli che stanno all'interno, capito? Tutto qua. Comunque, se volete aggiungere questo incantesimo alla collezione, avete fatto. E niente, grazie a tutti per questa visione. Lasciate like il video, vi è stato utilissimo. Sfogliate sul mio canale se c'è qualcos'altro che vi interessi E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.